Universia di Taipei 2017, Tuffi, Aram Xashavez or dai 3 metri. Il trampolino da 3 metri parla messicano alle università di in corso di svolgimento a Taipei. Aram Xashavez, 327.85, supera Schulze e Kimi e conquista loro al termine di una bella finale. La Chavez balza al comando al quarto tuffo e confeziona due capolavori per ribaltare la graduatoria. Prima il triplo e mezzo avanti carpiato, poi il doppio e mezzo avanti con un avvitamento carpiato, gioielli che pilotano la messicana in vetta. La Schulz, al comando a lungo, si vede così beffata per una manciata di punti. L'epilogo è imperfetto, il sorpasso scritto. Senza medaglia l'Ucraina Kesar, per tre tuffi con l'argento al follo. Con la quinta piazza, occupata dalla canadese McCall, si scende sotto i 300 punti. In precedenza, eliminatoria e semifinale della piattaforma maschile. Arambo è il primo a piazzare la stoccata, 455.75, una piccola imperfezione al primo balzo. Poi una condotta impeccabile per regolare Dolgove e Bomber. Il rientro sulla piattaforma muta però le carte in tavola. Dinsmore sale di colpi e vola a 471,55, firmando un perfetto doppio salto mortale e mezzo indietro con due avvitamenti e mezzo. Kim ha a circa 8 punti, dolgob non perde quota. Scivola Vo, nono ed alterno.